Buongiorno a tutti, eh, siamo arrivati al termine di questi dieci mesi di festeggiamenti per i dieci anni di sinestesia. Sono stati dieci anni lunghi e sono stati anche dieci mesi lunghi, perché abbiamo incontrato e eh, intervistato un sacco di persone incredibili eh, che ci hanno raccontato le loro storie, che ci hanno raccontato eh, la loro visione legata ai temi, ai tanti temi che abbiamo voluto affrontare eh, nel, nel nostro percorso e nella nostra, nel nostro particolare modo di festeggiare i dieci anni della nostra azienda e ci sono anche tanti ricordi di questi dieci anni no? che ci portiamo che ci assolutamente portiamo alcuni molto forti alcuni molto recenti eh, non so a te cosa viene in mente quali sono le guarda alla fine con questi con questi festeggiamenti abbiamo toccato un po' quelli che sono stati gli argomenti sui quali ci siamo concentrati come Sinestesia, sia nel passato ma soprattutto che sono gli argomenti del futuro e la nostra esperienza passa poi attraverso tanti di questi temi che riguardano sia le persone che lavorano in Sinestesia, sia la tecnologia che ovviamente fa parte poi della nostra, della nostra vita quotidiana nell'azienda. Eh, ma poi soprattutto sono emozionanti, abbiamo visto anche quanta passione ci hanno raccontato tutte le persone che ci sono venute a trovare e con le quali abbiamo colloquiato su questi temi, la passione poi è proprio l'argomento principale che ci ha sempre guidato eh, io ad esempio penso al primo Droidcon, Fra, se, se, vuoi, se vuoi raccontare un po' di questo. <ride> sì, sì, sinestesia tra l'altro ha avuto come claim per tanti anni tecnologia e passione, no? e ancora è così di, di fatto anche se insomma, eh, ci siamo poi evoluti in questa direzione. Eh, il primo Droidcon è stato uno dei momenti topici, eh, mi ricordo quando abbiamo deciso appunto di organizzare la conferenza. E abbiamo cominciato a lavorarci, e al tempo eravamo anche in pochi, eravamo un piccolo gruppo in sinestesia eh, quindi è stata una scommessa, abbiamo iniziato a lavorare al, al sito, abbiamo pubblicato i contenuti e tutto ma il momento più pazzesco è stato quando qualcuno ha comprato il primo biglietto in quel momento abbiamo detto cavolo adesso lo dobbiamo fare davvero <ride> perché fino a quel momento era ancora rimasta quasi come una cosa eterea no? la, la, la, la... La conferenza era, era ancora in qualche modo eh, nelle nostre menti, da lì è diventata qualcosa che era vera. Tra l'altro poi arrivando nell'ultima edizione fisica a quasi mille partecipanti, anzi più di mille partecipanti, quindi eh, vedere tutte quelle persone è eh stato sì. veramente un momento emozionante. E poi c'è stato il momento della pandemia. Eh certo che ci ha costretti a passare online non solo i nostri eventi ma tutto quello che facevamo. Tra l'altro la pandemia ha messo proprio in, uh, ci ha messo di fronte a tanti temi che sono stati poi anche quelli che abbiamo affrontato nei festeggiamenti. Il fatto di dover includere i nostri ragazzi da lontano e cercare di mantenere quelli che sono poi i valori che noi Insomma abbiamo proprio scritti nel DNA della nostra società e, e quello è stato un momento veramente difficile dove mh, la creatività, eh, il fatto di giocare, quindi tutto il discorso legato al gaming, il fatto di includere tutte le persone che si trovano in condizioni molto differenti, quindi chi era da sola a casa, chi aveva la famiglia, chi aveva i bambini piccoli e, e trovare delle soluzioni per, per poi... Portare avanti la società in quei momenti è stata sicuramente una delle sfide più importanti che, che ci siamo è trovati proprio, ad affrontare. È proprio così, ci ha messo, è una sfida che ci ha messo tutti alla prova, eh, nessuno escluso. E credo che eh, il, lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme eh, sia proprio stato quello di, di cercare di continuare ad andare avanti portando avanti non solo quello che facevamo prima, ma anche tutti i valori e tutte le, le cose in cui cre crediamo e continuiamo a credere, no? l'inclusione delle persone, eh, mettere le persone al centro, le persone per sinestesia, per noi sono sempre state il motore, sono tuttora, saranno sempre il motore dell'azienda, saranno quelle che fanno funzionare. La nostra azienda è nata attorno alle persone, è basata eh, su, sulle persone e non è retorica, ma è proprio reale, perché quello che facciamo Dipende esclusivamente dalle competenze, dalla passione, e torniamo al discorso di prima, eh, e, e dalla voglia e la volontà di creare il posto dove volevamo lavorare noi in primis. La no? sinestesia sì. nasce con quell'idea lì. La vera, il vero seme, la vera eh, idea di base di Sinestesia era di dire vogliamo creare la eh, società dove vorremmo lavorare no? e quindi dove vorremmo che poi anche le persone con cui Collaboreremo e collaboriamo, vogliono, eh, vogliono essere il posto in cui vogliono, eh, vogliono continuare a essere anche nel futuro. E poi c'è stato un sacco di creatività, perché ah, certo. eh, il Droid con di cui parlavi, in pochissimo tempo abbiamo dovuto trasformarlo in un evento completamente digitale, che è stata un po' la sfida di tutto il mondo che opera nel digital. Eh, noi abbiamo trovato poi anche una soluzione eh, interessante sia dal punto di vista tecnico che poi dal punto di vista della riuscita dell'evento stesso e l'altro nostro evento Swift Heroes ha avuto più di 1500 contatti da tutto il mondo quindi queste sono, sono poi le cose che ti fanno capire che insomma, credendo poi nei, nelle cose che si fanno si possono raggiungere veramente tanti risultati.